Il Baronissi Blues Festival? Perché noi già quattro anni fa ci abbiamo scommesso, io personalmente come consigliere comunale, allorché eh, insomma, fece una chiacchierata con il sindaco, da lì è partita la prima edizione, siamo alla quarta, c'è stata una parabola ascendente, ma veramente interessante, abbiamo avuto grandissimi artisti anche nelle scorse edizioni, quest'anno abbiamo avuto, grazie all'Associazione Tutti Suonati e alla Direzione Artistica, un ulteriore passo in avanti con dei nomi eh, interessantissimi, quale Giocolombo Colombo la prima sera che è il 17, la seconda sera Anna Popovic il 18, artista internazionale bella e brava, devo sottolineare, e l'ultima sera il 19 ci sarà Andy J Forest, un grandissimo armonicista che ha anche suonato con BB King, Zucchero, quindi con grandi artisti internazionali, quindi un parterre non indifferente e che, eh, su cui l'amministrazione comunale ha investito ormai per il quarto anno. Quindi una scommessa vinta già dalle, dalle prime elezioni? Una scommessa vinta... E, mh, perché mancava in, sul territorio una, uh, una kermesse che trattasse il blues. Il blues è un, comunque un genere molto seguito. Quindi eh, mancava questo perché a Salerno in passato c'era un festival blues salernitano. Noi ci siamo andati a prendere quella porzione di, eh, di ascoltatori, di amanti del genere e di la verità non solo dalla Valle dell'Irno. Noi abbiamo persone che vengono da tutta la regione Campania, dal Beneventano, dal Vallo del Diano. Dal Napoletano, quindi questo fa, scusami, dipende, fa, fa capire ancora una volta che il eh, Baroness Blus Festival è un attrattore di persone. Infatti, le altre edizioni hanno avuto più di 500 persone sedute eh, all'Anfiteatro Comunale Pino Daniele, mentre altre ancora ne giungevano. Esatto, noi l'anno scorso abbiamo sistemato poi al meglio tutti, quelli, tutti gli avventori che vennero ad ascoltare Scott Henderson. Piace, piace il Baronissi Blues Festival, vengono non solo per Cattelone, anche perché, diciamolo, come tu suggerivi prima, è a titolo gratuito e quindi per la gente. E quindi è naturale che se si vuole passare una serata piacevole eh, a Baronissi con buona musica e con un bicchiere di birra, perché no venire al Blues Festival. È un appuntamento che si ripeterà anche le altre edizioni negli anni a venire? L'amministrazione attuale ovviamente ci ha puntato, quindi noi eh, speriamo che il Blues Festival, a prescindere dalle amministrazioni comunali che potrebbero seguire, eh, noi ovviamente lavoriamo perché ci, ci vogliamo stare noi ancora per i prossimi anni, ma eh, contiamo sul fatto che l'evento è diventato così importante che a prescindere da tutto sarà sempre un evento nei cartelloni estivi della quindi eh, diciamo una, una kermesse che richiama gente a Baronissi sia dalla Valle dell'Irno che anche come lei diceva prima da altre zone limitrofe o meno limitrofe questo è il vantaggio La, diciamo che è, è un compasso il blues se noi l'apriamo a, a, abbiamo poi veramente un, un insieme di, di amanti che provengono da tutta la Campania ma anche dall'Artirpinia io dimenticavo di dire che abbiamo avuto eh, l'anno scorso, ricordo che parlavo con persone dell'Artirpinia, quindi è veramente un, un importante evento per tutta la provincia di Salerno e per la regione Campania non è un caso che la regione Campania lo ha posto il logo sì. sì. patrocinio morale per il secondo anno consecutivo la regione Campania ha dato al Baronissi Blues Festival la, il patrocinio morale e per quanto riguarda i parcheggi, la logistica, il traffico, la viabilità? Naturalmente eh, via dove l'anfiteatro verrà chiusa al traffico per motivi di sicurezza i eh, parcheggi nella zona ce ne sono tanti, sia sul lungo via Moro, ma sia il parcheggio eh, diciamo della città dei giovani e della medicina Quindi eh, che, che è distante, 300 metri dall'anfiteatro dal, dal, comunale quindi problemi da questo punto di vista Baronissi non ne ha. L'ultima domanda un, diciamo, un gancio un assist per quanto riguarda l'associazione Tutti Suonati eh, da che è composta, che cosa eh, opera nel territorio e poi se ci sono altre iniziative, altre soprattutto associazioni, altri sodalizi a, a Baronissi, anche nel segno della solidarietà quest'anno con l'Avsvi, eh, invece l'anno scorso mi pare con l'Avis. No, in tutti e due gli anni con l'Anvi, tutti e due gli anni con anzi questo è il terzo anno, è una fondazione internazionale che si occupa eh, della scolarizzazione nei paesi dei famosi paesi dell'Iraq del terzo mondo, in tutto il terzo mondo che ovviamente non è solo nel Medio Oriente o in Africa ma anche in Sud America perché ci sono anche ovviamente realtà difficili in quei continenti e l'associazione Tutti i è un'associazione che collabora molto con l'amministrazione comunale e di ogni evento che loro organizzano ha avuto sempre successo non ultimo anche il cinema fest che è quello che eh, il cinema itinerante all'interno del Baronissi Fest che è comunque organizzato eh, dall'Associazione di e quindi eh, ma ci sono anche altre realtà come lei diceva tipo Overline che sono comunque altre associazioni locali che organizzano eventi importanti per tutto il territorio. Certamente eh, siamo felici quest'anno di proporre un cartellone per il Baronissi Blues Festival veramente significativo. Eh, apriranno eh, degli artisti locali, eh, siamo felici che il 17 saranno con noi i The Bubbles, eh, sono dei ragazzi mh, pressoché ventenni, giovani, giovani e emergenti, che partiranno con eh, un, eh, uno stile più legato al rock and roll, quindi apriamo, apriamo con una sfumatura del blues. Diciamo, particolare. Apriranno questo artista svizzero che si chiama Gio Colombo: è un artista che ehm, sostanzialmente suona chitarra slide, eh, è uno degli artisti slider attualmente viventi, perché <ride> purtroppo Johnny Winter ci ha lasciato. Ehm, emergente, più che emergente, ormai consolidato: è molto, molto eh, bravo e propone del, uno stile molto eh, forte e energetico, sostanzialmente. Secondo giorno, 18 luglio, eh, eh, che, diciamo, si cambia stile, si cambia registro, passiamo con l'apertura di un ehm, gruppo lucano, si chiamano i Blue Cat Blues, propongono un blues molto particolare perché diciamo, il fiore all'occhiello è il, il linguaggio con cui lo trasmettono, loro sono lucani, quindi la lingua è lucana. Eh, apriranno lo spettacolo eh, dicevamo, della Serba Serba diciamo, per, per nascita sostanzialmente perché Anna Popovic che è l'artista che abbiamo qui il 18 ehm, sostanzialmente è un, una nomade perché gira praticamente il mondo tutti i giorni con spettacoli molto, molto interessanti ed è, ed è molto, molto apprezzata in tutto il mondo L'unica donna a partecipare al Jimi Hendrix Fest. esattamente e, e diciamo, questo trasmette diciamo, il, la sensazione di qual è lo spessore musicale oltre che diciamo, il coinvolgimento, il sound, è, è, è un'artista un molto, molto diciamo, apprezzata in tutto il mondo. L'ultimo giorno, che è il 19, ci sarà il... L'apertura è un duo eh, romano, sostanzialmente, e si chiamano eh, Robert eh, Whiter e eh, Ginny V. Eh, L'unione tra una voce pop e un sound un po' più eh, southern, cioè, ovvero eh, un blues legato a sonorità eh, particolari, eh, apriranno un artista blues, artista, io lo definisco proprio per definizione di artista, eh, che è Andy J. Forest. Eh, scrittore, eh, cantante, so, armo, soprattutto armonicista, ma cultore eh, a, a 360 gradi come eh, diciamo anche eh, mh, pittore e scrittore. Andy eh, J. Forrest, è inutile dirlo, eh, è, sostanzialmente ha collaborato con tutti i più grandi musicisti, viventi e non, Bibi King, Johnny Winter, Zucchero, e, e, e ci aspettiamo uno spettacolo veramente con, trascinante e coinvolgente. Cartellone fantastico, non potete mancare. Gratuito. Soprattutto gratuito. Eh, ci, ci sono arrivate tutta una serie di segnalazioni per chiedere, ma, ma noi effettivamente i biglietti dove possiamo comprarli? No, è importante sapere e dire a tutti, questo è un festival gratuito, tutte e tre le serate, gratis. E nell'atmosfera eh, serena e diciamo, con temperature anche molto, molto eh, light del, di Baronissi. Quindi vi aspettiamo sia perché Baronissi è felice di accogliervi, sia perché il cartellone, permette, il cartellone è entusiasmante per far ascoltare buona musica.